Hey la, buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Minecraft Allora Ci siamo lasciati con il secondo episodio che è finito in maniera Tragica Perché eh, Praticamente Abbiamo perso tutto, siamo stati uccisi e abbiamo perso tutto Quindi Adesso vi volevo far vedere quello che avevo fatto Quindi passiamo su minecraft eccoci qua allora intanto stavo, sca stavo scarseggiando la legna quindi mi sono fatto una piantagione di betulle che adesso tiriamo giù il legno qua ho aperto un barco così tanto per farmi una cascatella qui mi sono fatto un orticello col grano di cui un pezzo abbiamo appena basso in acqua, va bene lo stesso ok, qua dovrò ancora tirar giù quest'albero poi ho fatto il recinto per le vacche per le là sopra che ce n'è un paio spropagliate in giro ho scoperto, sono andato a vedere questa miniera qua e là in fondo non c'era niente mentre ho scoperto che qua sotto c'è una grotta da qualche parte ma l'ho chiusa perché non riuscivo a capire dove era l'ingresso mentre là in fondo ci andremo un'altra volta in un altro episodio c'è una miniera veramente grande, una caverna con scheletri e tutto e là ho trovato veramente tanto ferro infatti mi sono fatto, son fatto mi hanno trovato 30 di ferro, mi sono fatto la spada in ferro e il piccone che ho lasciato su sì. Nel frattempo ho continuato a costruire la casa Come si vede abbiamo un ramo enorme Adesso vi faccio vedere Aspettate un secondo e prendiamo prima un po' di legna Dovrei farmi un'ascia perché Mi farebbe comodo Come vedete lì dietro c'è ancora una piantina di betulla che deve crescere riuscirà a breve, lo sono certo sentite dei rumori tipo c'è un ragno da qualche parte viene da sotto la caverna poi da qualche parte no. speriamo che non sia sopra gli alberi no? Perché... ok nel frattempo si sì, ho anche finito adesso ho caduto le scale ho finito il pre-ingresso diciamo dove ho messo tre porte poi poi intanto sto allargando la pedana ho messo un'altra porta qui e le ho messe le scalette che vanno sul tetto ok poi intanto ho fatto, ecco mi un, ecco che sono senza torce, ce n'ho una sola, vediamo qua un attimo, bisogna, ok. Ah poi ho ucciso un polipo quindi ho la, anche la sacca del coso, gancio per filo di inciampo, mai sentito, facciamo tante tante tante torce. 8 torce dovrebbero bastarle, abbiamo altri 64, metri qui, senza lanciarle. Quindi vi faccio vedere, questa adesso è la pedana per la mia casa, cioè la mia casa stabile, dove ci sarà il mio alloggio, il mio dormitorio e un po' di luce magari. Sto, diciamo... mettendo vetro come per evitare di cadere perché sono già caduto parecchie volte mettiamo un paio di torce sopra perché dovete sapere che sono appena stato, sono stato in miniera là e ho avuto una brutta sorpresa praticamente sono trovato un rain sopra la testa e ok allora non mi ricordo più cosa stavamo facendo ah sì aspetta tanto piazziamo un paio di torce proprio allora sì praticamente abbiamo costru stiamo costruendo questa casa la mia casa quindi come vedete ci sono parecchi ci sono parecchie scaline per raggiungere qua sopra dei primi due riusciamo anche a fare e poi potremo fare una roba così intanto siccome bisognerà iniziare poi anche a differenziare porteremo il letto poi lassù poi là ci faremo una casa dove c'è tutto, il letto, la craft box, le fornaci, cioè ci mettiamo, facciamo una casa proprio tutto indipendente totalmente. Quindi adesso prendiamo il letto. Andiamo qua, qua metterò delle recensioni forse perché non voglio volare giù. Si sale al volo proprio <ride> e ci piazziamo il letto qua. Ok. Abbiamo legno, abbiamo la sabbia, ma andiamo facciamo qualche della sabbia per farci che così ci facciamo il vetro e continuiamo a fare i, i... Il parascale lì, non so come cavolo si chiama lì, insomma. Per evitare di finire per evitare di finire dentro qua ci mettiamo la sabbia ci abbiamo troppo poca sabbia dobbiamo andare a prenderne altra porco schifo, porco schifo, porco schifo, porco schifo Oddio no no no no Aspetta aspetta aspetta Ma questa è sfiga raga Cioè ragazzi questi Specie di lag qua non Mi piacciono Hey là Ciao creeper Reaper Aspetta che magari non me ne caduto uno alle spalle E da... Perché devo riuscire a tirarlo via da dalla casa Forza Forza facciamo così proviamo voglio provare una roba eh, vabbè intanto ci siamo quasi rimasti secchi ci mettiamo il fieno lì nella mano andiamo a prendere una mucca che era qua lì c'era la mucchetta solitaria non quello per bistecca però Hey Say with me Ok. No. Ehi, dove sei? Guarda qua. Stai dentro. Allora, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a prendere una mucca, quindi l'episodio può finire qua. È stato difficile, quindi andiamo sul nostro caroletto con la staccionata, ci prendiamo il baroscello e il betulla. Eccoci qui. Siamo pronti? ma ce l'abbiamo fatta ragazzi magnifico c'è uno scheletro che sta bruciando brucia scheletro, brucia, brucia non brucia brucia, devi bruciare e brucia e là da qualche parte ho visto un creeper dovrò disboscare tutta la mappa sicuramente e là c'è un ragno bello bellissime notizie quindi allora abbiamo vabbè ci mangiamo la mela eccoci qui quindi ci possiamo salutare sì. anche per questo episodio qui è finito e nel prossimo episodio vedremo che se ho sono riuscito a finire la casa in casa finiremo insieme proveremo a prendere altre mucche intanto allargherò il recinto cercando di non far scappare quella lì, allargherò il recinto e ehm, ne prenderemo altre almeno un'altra, una, due, tre Ok? quindi per questo è tutto, ricordate l'evento che ai 100 iscritti uno di voi sarà il fortunato a vincere la maglietta del canale e potrà fare un video Me, un gameplay o una challenge quindi saluto tutti buona fortuna, ciao